possiamo realizzare qualche cosa io oggi ho questa bella pupette e ho anche in mano eh, un'estation eh, particolare È un'estation con eh, clip vedi, hai le clip che si aprono e si chiudono questa è una delle tante soluzioni eh, di semplicità per, per fare, io adesso volevo farvi vedere con questa punta un po' mossa anche lei, però eh, con applicare quest'altra sfumatura molto intensa. Per far vedere, allora noi abbiamo un pettino a coda perché è normale, un paio dei bollettoni creeremo una linea retta sullo scivolo di alto chiaro l'ancoraggio ecco qua dato che eh, questa è una tessitura con tre clip ecco 1, 2, 3 al centro, poi per ancorarlo dobbiamo fare un, un piccolo lavoro. Con il pettine a coda dobbiamo leggermente cotonare la radice. Allora io cotono la centrale, poi cotono la laterale, mantenendomi la cotonatura dentro i capelli che non fuori che si possa vedere, ma molto leggera, eh? Eh, molto leggera, molto leggera. Ok, allora, vado, apro il primo clip e quella cosoratura mi darà l'opportunità di star fermo e avere una buona tenuta poi metterò il secondo e in finale metterò il terzo a questo punto questa è ferma e io posso giocare a creare una sfumatura Ottimo, ecco, guardate, guardate, che spettacolo. Ecco, questa è un allungamento di capelli. Adesso abbiamo messo un colore più vivace per farvi capire che, come funziona, perché se io adesso questa la. Eh, la vado a smontare, eccoci qua, perfetto, si vede bene, la vado a smontare, vediamo un po', lei eh, non è una cliente che, che, che strilla, è una supermodella che fa il suo dovere, ecco, abbiamo ho una, la smontiamo e due, e la smontiamo per e perfetto molto semplice questa era la lunghezza questa è l'altra coda ma può essere anche dello stesso colore per chi vorrebbe utilizzare questa tecnologia vi aspetto